Robin, ma se devo fare dei video dove mi riprendo come fai tu, cos'è meglio? Diretta o registrata? Allora. La diretta serve per trasmettere in diretta, ma se non succede niente di particolare, se non avviene nulla nel momento che tu la stai facendo, se non te che parli e racconti quello che hai in mente, i tuoi programmi, le tue iniziative, perché la fai in diretta? Tutte quelle cose lì le puoi dire comunque anche in versione registrata perché se dici delle stronzate o se non viene bene quello che devi dire puoi comunque rifarla e mettere in onda la versione migliore la diretta quindi andrebbe utilizzata ogni qual volta ti trovi in una situazione unica, irripetibile, quando sei ad un evento, ad una premiazione, ad una inaugurazione, in tutte le situazioni dove c'è qualcosa con conzione alla fine, va benissimo fare la diretta. In sintesi, quindi, la diretta non conviene farla, a meno che sei in una situazione unica che non si ripeterà in futuro, che è speciale, che è solo quel momento lì. Può essere una partita, può essere un evento, una premiazione, ma può essere anche tu che nella notte di luna piena vai in spiaggia a parlare con i gabbiani, in diretta. Se tu parli coi gabbiani a mezzanotte con la luna piena e mi fai vedere queste cose e tu vai lì appositamente a farlo in diretta per me, ok, ci deve essere un'azione perché valga la pena di vedere la diretta video registrati questi qua quando li uso direi nella maggior parte delle occasioni quando hai una riflessione un tuo pensiero un'opinione vuoi recensire qualcosa vuoi segnalare un libro un film un articolo un tool ma che bisogno c'è di farlo in diretta Ti puoi mettere lì seduto tranquillo accendi la telecamera Metti bene e poi gli dici quello che gli devi dire. Gli racconti la storia che hai da raccontare, gli spieghi il tool che hai da far vedere. Nessun vantaggio a farlo in diretta lo sai qual è il vantaggio di farlo in diretta le cose perché vedi tutte queste dirette uno perché è una novità perché adesso se tu vai sul tuo facebook e vai su facebook.com non sulla tua pagina non sul tuo profilo ma su facebook.com e guardi al centro nella colonna centrale in alto c'è la solita buchetta a cosa stai pensando ma noterai che lì adesso oltre a foto e testo appare vai in diretta c'è sul facebook di tutti quanti quindi uno è una novità assoluta due ci sono dei grandi pigri nel senso vedono che hanno la possibilità di fare la diretta dal loro smartphone pensano di fare una figata nel farlo in diretta fanno in diretta ma l'unico vantaggio che io posso vedere è che Facebook mi notifica lì nel mondino in alto a destra guarda che Antonello Pisolelli è in diretta o è andato in diretta 20 minuti fa in realtà secondo me si sputtano un po' perché uno si mettono lì all'inizio con questa attesa no? aspettiamo che arrivi un po' di gente, oh ma cioè se aspettano 6-8 secondi per, per, per decidere se guardare un sito oppure no, ma quanti secondi pensi che possano aspettare le persone quindi poi mi saluti chi? pinco, caio persone che non conosco sembra una cosa tua, farà piacere a quelli che li saluti ma io che non li conosco, due cioè, ma, ma so? poi vai alla lunga, perché non sei abituato a fare le dirette, te ne vai lungo lì per 10, 20, 30 minuti. Morale della favola, usa la diretta video per comunicare e condividere situazioni, storie, notizie, avvenimenti, azioni che stanno succedendo di fronte a te, intorno a te in questo momento e che sono probabilmente irripetibili usa invece le registrazioni per tutto il resto idee opinioni annunci eventi in arrivo programmi per il futuro scoperte notizie qualsiasi cosa che non sia qualcosa che sta succedendo in questo momento va bene in versione registrata